festa della Repubblica il Ministero ha inteso diciamo, organizzare insieme a questa festa anche un'altra iniziativa che è Incontriamoci in Giardini. Sul territorio di eh, Salerno tante sono le iniziative. È un tema molto in, importante perché testimonia come eh, in Italia il connubio tra architettura e paesaggio è particolarmente evidente. Quindi il giardino è un elemento fondamentale de, del paesaggio e anche dell'architettura nel caso specifico proprio per eh, sottolineare questa importanza abbiamo individuato insieme a, delle, a dei privati dei giardini sia all'interno della città di Salerno che sono Villa Venia e mh, Palazzo Altieri e poi un mh, giardino cosiddetto pubblico eh, che è il giardino della Minerva che ricorda la presenza della scuola medica salernitana qui a Salerno e in provincia ovviamente abbiamo dato uh, molto spazio alla Villa Daiala Valva uh, che uh, pur essendo di proprietà del sovrano militare ordine di Malta è uh, in parte gestita dalla sovrintendenza per quanto riguarda l'edificio e dal comune di, uh, di Valva per quanto riguarda il parco il parco è interessantissimo si tratta di 180.000 metri quadrati 18 ettari, uh, con un patrimonio statuario interessantissimo e, e un patrimonio botanico con una bi biodiversità unica nel suo genere che vale la pena di essere eh, visitato eh, e anche il Palazzo Mezzacapo a Maiori che è, è abbastanza interessante comunque io eh, Spero che eh, accogliate la proposta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, perché eh, visitare un giardino è una cosa particolare, soprattutto per, eh, per la storia che i giardini storici, nel caso specifico, rappresentano per il nostro Paese. Incontriamoci in giardino, un'iniziativa del Ministero, ma anche calata sul territorio salernitano. Infatti è stata una grande e bella idea questa del Ministero e della Sovrintendenza che viaggia nel, col, con l'intelligenza e con le gambe di alcuni suoi funzionari. Infatti ho conosciuto, ho avuto il piacere di incontrare e di conoscere il dottore Faiella, eh, il, eh, la, il, il, dottore Braca, ecco, il dottore Braca e la dottoressa Vitola che hanno invitato me e la mia associazione a eh, mettere a disposizione per questa bellissima iniziativa il vecchio giardino della, della mia casa, una casa che fu acquistata dai miei, dal mio bisnonno eh, nel 1895 quando si trasferì da, Salerno, da Avellino a Salerno. Da allora fortunatamente questa casa è rimasta sempre nella nostra disponibilità. Siamo tutti quanti molto legati a questa casa e ovviamente a questo giardino che abbiamo recuperato dopo il terremoto del 1980. Eh, il giardino è, un, è una piccola oasi di tranquillità che dà... Diversi anni, credo almeno 12-13 anni, eh, mi fa piacere mettere a disposizione la cittadinanza in occasione di Salerno Porte Aperte, il Comune eh, lo adotta, eh, facciamo, presentiamo delle mostre degli artisti salernitani ed è un momento di, diciamo, di incontro eh, tra la natura eh, nascosta e la città di Salerno e i suoi cittadini. Domani, nel giorno dell'apertura, una bella iniziativa, una presentazione di un libro sui giardini salernitani. Certo. Domani mattina alle 11 ci sarà anche questa presentazione di un libro che, ha, eh, che hanno prodotto, eh, scritto, ed illustrato due nostre associate, la professoressa Del Grosso e la dottoressa Vittoria Bonani. La prima è una storica studiosa di storia medievale e in particolare di storia salernitana. La dottoressa Bonani invece è ex direttrice della biblioteca provinciale, anch'essa studiosa e particolarmente attenta a tutte queste iniziative storiche che si collegano anche ovviamente all'editoria dal momento che, come dicevo, ha diretto la biblioteca provinciale per moltissimi anni, fino mi pare al 2015, data in cui è andata in pensione. E ora collabora con noi è la fondatrice e ideatrice dell'associazione dell con la quale ci divertiamo. Incontriamoci in giardine, è una manifestazione organizzata dal Ministero Beni Culturali a carattere europeo. Anche a Salerno diciamo, ci sono dei giardini da vedere. Ed In particolare In particolare c'è questo giardino meraviglioso di cui ho l'onore di essere la proprietaria che è appartenuta al dottore Avenia ed è, ed è il giardino storico che in, in epoca più remota apparteneva al convento di Santo Spirito. Oggi attualmente si chiama giardino di Villa Avenia ed è ed è a circa di 7.000 metri, si estende per più terrazzamenti, abbiamo un vigneto panoramicissimo molto bello, è il primo terrazzamento che è molto più accessibile al pubblico dove spesso facciamo conferenze, riunioni ed eventi anche inerenti a iniziative cittadine. Noi speriamo che in queste due giornate possiate venire a visitarci numerosi anche perché mi sono resa conto che anche se è da vent'anni che è aperto quando si parla del giardino di Villa si dice ma come possibile c'è un giardino di queste dimensioni nel centro storico e infatti c'è questo giardino alla fine di un vicolo stretto e quasi inaccessibile poi si apre questa porta sul paradiso che che è una cosa assolutamente da vedere. Quindi vi aspettiamo e ci contiamo sulla vostra presenza. Allora, incontriamoci in giardino, è un'iniziativa del Ministero che mette poi in risalto i giardini di tutto il territorio nazionale. Anche sul territorio salernitano ne esistono di tanti. Lei addirittura ha fatto un, diciamo, un grande lavoro su questo, ha pubblicato addirittura un libro sui giardini salernitani storici. Eh, sì, infatti, eh, eh, io... Um, ho avuto anche diciamo così, la fortuna di imbattermi in molti documenti eh, che mi hanno consentito di ricostruire la storia di buona parte dei giardini del centro storico di Salerno, che erano tantissimi e che ora alcuni eh, sono quasi tutti di natura privata, eh, mentre eh, altri erano di natura economica ecclesiastica, quindi mh, una mappatura tra eh, i giardini, i famosi hortus conclusus, cioè i giardini ecclesiastici dei monasteri e noi sappiamo che a Salerno c'erano tanti monasteri quindi era piena di giardini e poi giardini privati di casse palazziate dell'aristocrazia salernitana che riteneva un fatto fondamentale che nel palazium cioè in una dimora signorile ci fosse necessariamente del verde, del giardino e questo sta a significare come nel periodo medievale ma soprattutto nel periodo rinascimentale c'era questa unione eh, ideologica tra natura bellezza, raffinatezza oasi eh, concludo invitandovi domani mattina nel giardino Altieri che è uno delle piccole eh, pietre preziose dei giardini che abbiamo eh, dove io più, in maniera più approfondita vi racconterò la storia di alcuni giardini